Dopo aver parlato dell'aperitivo, è arrivato il momento di analizzare in modo più dettagliato la scena durante il matrimonio. La musica durante la cena è essenzialmente tranquilla, soprattutto nella prima fase. Le persone ci tengono a parlare non avere volume troppo sparato e che sia un accompagnamento del pasto. Ci sono però modi diversi per affrontare la scena di un matrimonio ne suggerisco principalmente due la prima è quella di eh, una selezione di sottofondo per una scena comunque tutta abbastanza tranquilla sono scene magari che non sono troppo lunghe diciamo quando la scena dura all'incirca un'ora e mezzo allora si può pensare di fare una selezione e di tenere una linea abbastanza soft con musica bella da ascolto sia italiana che straniera. L'opzione numero due è invece di iniziare a dare ritmo e una certa allegria alla serata anche durante la cena, soprattutto nella seconda parte. Se magari ci sono due primi due secondi, quindi all'incirca una cena che dura due ore, tenere tutto l'andamento piatto dall'inizio alla fine senza scossoni rischia di essere alla lunga noioso, soprattutto per gli ospiti la scena è una parte piuttosto lunga all'interno di questo evento e allora può essere da valutare l'idea di creare un po' di ritmo magari nella seconda parte della scena se si tratta di un matrimonio di italiani può essere un momento per mettere della musica italiana magari dei classici della nostra musica italiana perché questo? perché se anche le persone non ballano durante la scena però può essere un sottofondo orecchiabile che non dispiace, che non guasta. Se qualcuno si mette a ballare, a cantare meglio, è sicuramente un ottimo risultato, ma non essendo così necessario può comunque creare un momento piacevole e già divertente per preparare poi ai balli dopo la scena. Ovviamente se questo è nei gusti degli sposi, invece gli sposi non apprezzano particolarmente la musica italiana, si può andare su qualcosa di lì. Pop radiofonico straniero, e ci sono tantissimi modi per creare un coinvolgimento o un divertimento già dalla scena. Però può essere da ipotizzare: mettiamo una prima ora tranquilla, con tutti i vari modi per fare un sottofondo soft, e una seconda invece più movimentata, che anche se non parte la festa già qui, comunque non dispiace a nessuno. Ci sono poi casi in cui invece vogliono veramente una scena che sia una festa allora lì può essere indicato magari già con l'uso del microfono se non sei un dj che parla magari puoi avere qualcuno che ti accompagna bravo a fare questo non dico tanto un animatore che quello può essere un rompimento di scatole scusate il termine ma un buon intrattenimento nel quale si invitano gli ospiti a fare brindisi si crea un inizio di coinvolgimento e di festa e allora ci può essere quella fase in cui si può anche alzare il ritmo e aumentare il coinvolgimento. Ovviamente tutto deve essere coordinato molto bene con la cucina e con il catering. Se per esempio ci vogliono circa 20 minuti tra il secondo primo e il secondo tempo necessario di cottura allora può essere un buono spazio per alzare il ritmo e cercare di far smuovere le persone. Allo stesso modo quando invece stanno arrivando i piatti può essere opportuno abbassare di intensità e far rimettere a sedere le persone se in questo momento si sono alzate e si stanno muovendo o ballando. E così, anche lo stesso per i primi, in base alle cotture. Quando si crea uno spazio si può intervenire con la musica aumentando il volume e il ritmo. Se hai suggerimenti particolari scrivi pure qua sotto. Continua a seguire i video di essere Oggi sia su YouTube che su Facebook e a presto!